Ciao, questa è la scena precedente nella quale, un po' come avevamo fatto per le foglie, ho semplicemente aggiunto un'animazione anche all'erba. La potete vedere qui, ho aggiunto ai, ai tre, alle tre foglie d'erba un'unica un unico keyframe nel quale si curvano e gli altri sono ottenuti tramite interpolazione e quindi vedete c'è un po' di questo effetto al vento. Per variare un po' la posizione tra di essi nel modifier time offset, avremo modo di vedere modifier ma quello che abbiamo usato per creare il loop, notate che c'è questo frame offset 10 che vi permette di cambiare diciamo il punto di partenza e quindi io a un'erba l'ho lasciato a 1, nelle altre l'ho cambiato da 10 a meno 20 in maniera che non corrispondano esattamente che non siano tutte perfettamente allineate le tre istanze eh, nascondo di nuovo gli oggetti originali e ho il mio piano con, con l'erba che si muove i sassi ovviamente non, non hanno bisogno di animazione allora come possiamo creare un sistema particellare di questo tipo per eh, diciamo popolare una zona con tante istanze di oggetti Grease Pencil possiamo tornare a utilizzare queste foglie che avevamo e che sono ancora qui, che, che si muovono, solo che ovviamente sono enormi e si trovano qui, sono quelle iniziali che avevamo fatto all'inizio, ehm, posso utilizzare dei sistemi particellari anche per emettere queste foglie. Quindi posso creare di nuovo un piano, lo ruoto in maniera, eh, quindi sull'asse Y, in maniera che sia qui, in verticale, e lo porto fuori dall'inquadratura all'incirca, e lo faccio bello grande, Quindi, che so, qui. anzi facciamolo proprio che si allunghi in lunghezza, e applico la scala, adesso si trova un po' all'interno dell'inquadratura, posso spostarlo ancora un po' sull'asse X, eccolo qua, fino a quando non esce. Se a questo piano eh, invece che un sistema particellare di tipo Hair creo un sistema particellare di tipo Emitter significa che le foglie vengono emesse da questo piano. Mi sposto fuori dalla telecamera momentaneamente per vedere cosa succede. Emetto, mettiamo 500 elementi, comincio non sul primo fotogramma ma comincio a meno 50 in maniera che ce ne siano già alcuni la mia animazione arriva fino a 250, posso smettere di emetterli a 200, però voglio che vivano almeno 300, perché se nascono a meno 50, se vivono 300 sono sicuro che siano in scena, che non scompaiano a un certo punto. E vedete che appaiono e, e, e scendono. Tutte queste palline scendono perché non hanno alcuna velocità. Io potrei dargli una, una certa velocità rispetto alla normale del piano. Quindi so, 3 metri al secondo. E adesso vedete, se io questa l'alzassi a 50 metri al secondo vedete, partono via. Prima era 1 e cadono subito 3 metri appunto, a 10 metri al secondo. E vedete cadono già in questo modo. Eh, se io ruoto eh, il piano... Così, e magari lo porto ancora un po' più fuori. Stanno partendo tutte, ecco. Ah, il piano si è animato, per sbaglio, perché avevo ancora eh, la registrazione premuta. Quindi disattivo la registrazione e cancello l'animazione eh, qui nel piano, sotto animation, la tiro via clear animation data e adesso il piano torna dove era quindi vedete adesso ci sono queste particelle. Queste particelle possono essere sostituite con le foglie. Quindi di nuovo qui sotto render posso scegliere collection, scegliere le istanze che stanno dentro la connessione foglie, scegliendo pick random. In questo caso utilizzo la rotazione dell'oggetto, la scala deve essere no, così è enorme. Ecco vediamo dalla telecamera, sì, potrebbe essere... 0,2 e anche perché no una certa variabilità nella scala e vedete adesso ho tutta una quantità di foglie che volano non stanno facendo qualcosa di carino perché manca diciamo il vento quindi adesso riduco l'intensità alla quale vengono fatte uscire e eh, creo anche una forza force field wind eccolo qua adesso eh, il vento lo giro in questa direzione e lo faccio diventare molto più forte, quindi che ne so, forza 20, vediamo che fa, vedete, spinge le foglie in questa direzione, lo porto vicino al piano giusto per tranquillità, forse devo, eh, facciamo forza 30, sì, so no è un po' troppo, forza 15, sì è un, è un po' meglio, però le foglie cadono per terra, di fronte alla telecamera e la attraversano, questo non è quello che voglio e quindi in questo caso giro il vento eh, verso l'alto, Con... ecco, troppo, ecco l'importante è che non mi, non mi finiscano diciamo per terra quando sono ancora dentro la telecamera. Ok, e sono, un po', sono un po' tante, per cui posso tornare, questo è l'emissione uh, foglie. Sono un po' troppe, magari facciamo 250. Uh, ecco qui, ho creato un gradiente per il cielo. E ho anche selezionato nel, nel playback il frame dropping invece di play every frame perché ho notato che eh, Blender non riesce a mostrarmi l'animazione nel tempo eh, diciamo vero dell'animazione ma riesce a mostrarmelo solo a 10 fotogrammi al secondo. E quindi scegliendo frame dropping eh, quello che succede è che mh, mantiene comunque la vera eh, il vero effetto di timing dell'animazione, quindi ho un'anteprima perfetta, ma butta via qualche frame, non me lo mostra, in cambio di riuscire a mostrarmi l'animazione effettivamente per quella che è. Eh, è, è molto facile che la scena si popoli di molto utilizzando queste tecniche, diciamo, eh, perché stiamo ripetendo gli stessi oggetti per, avete visto, centinaia, di stanze e quindi è abbastanza facile ingolfare la scena con molti elementi. Immaginate quante altre cose possiamo realizzare grazie alle simulazioni esistenti. Abbiamo utilizzato semplicemente un po' di vento e due piani, uno con degli air e l'altro con un'emissione e abbiamo ottenuto questo. Ci si può divertire in molti altri modi. Grazie e alla prossima!